Sono Laura Antichi e vi presento Zapworks, creare realtà aumentata con Zapworks e leggere lo zap code generato mediante dispositivo mobile, create your own augmented reality experiences. perché usare Zapworks per sviluppare la capacità di progettazione aumentata, per condividere approfondimenti estesi con un marker leggibile da dispositivi mobile, per aggregare diversi tipi di media su di uno stesso problema, offrendo una visione multiprospettica e dinamica per aumentare contenuti e info su di un argomento con uno sguardo di selezione, per coinvolgere nell'esplorazione creativa, per fornire aiuti e personalizzare l'esperienza. Quando usare ZappoWorks in un EAS? Episodi di apprendimento situati. Nella fase preparatoria? Potrebbe essere usato come proposta stimolo, nella fase operatoria per aggregare contenuti multiprospettici e presentare, nella fase ristrutturativa per documentare e pubblicare l'attività svolta. Zappoworks mette a disposizione tre strumenti, uh, Widgets, Designer e Studio. I tre strumenti rispondono a esigenze diverse. Widgets valorizza i collegamenti, collega diversi elementi disposti a ruota attorno al codice. Designer valorizza l'inserimento dei video, aggancia su un'immagine principale grande gli oggetti. Possibile aggiungere scene, inserire testo e bottoni di navigazione. Studio è uno strumento più complesso, prevede competenze di programmazione, punta sull'animazione 3D. Con gli strumenti viene generato uno zap Code che sarà letto nel suo contenuto dalle app mobile. Zapcode è un marker tipo QR code da leggersi con l'app specifica, ha la caratteristica di essere scansionato molto velocemente rispetto a un QR code. Colleghiamoci ora al sito Zapworks. Vedete che potete registrarvi se non siete già registrati o fare login. Comunque possiamo eh, prima di tutto guardare l'offerta dei prezzi. Vedete che abbiamo tre tipi di account, il personal, il business e l'education. Noi eh, sceglieremo il personal perché il personal è gratuito, come potete vedere. In Tools trovate uh, mh, le, i, le tre applicazioni di cui vi ho parlato prima, Widget, Designer e Studio. E uh, quindi ora procediamo e andiamo, io sono già registrata a fare login. Vi volevo anche dire che Zapworks è fornito dalla azienda Zappar che si occupa di eh, realtà aumentata. Questa è uh, la mia interfaccia con tutti eh, gli Works che ho eh, predisposto e, prepa e, e preparato e vedete che eh, è presente uno Zapcode per ogni eh, applicazione che ho realizzato. Gli, gli zap code mh, che voi vedete non sono quelli che compariranno a voi, voi avrete a disposizione un unico zap code iniziale gratuito, gli altri devono essere eh, acquistati seppur con uh, modica uh, cifra io ne ho acquistati alcuni di uh, supplementari e in più loro mi hanno regalato un uh, uno zap code perché uh, li ho menzionati in uh, Twitter. Uh, ora uh, possiamo andare uh, a realizzare il primo uh, il nostro Uh, nuovo Zap Code quindi Make a New Zap Code. Mi dice, mi chiede di dare un nome allo Zap Code, chiamiamolo Tools Presentazioni. Mi chiede di uh, scegliere lo stile o circolare oppure quadrangolare, ho, ho scelto il circolare il circle continuo. E mi chiede se con che cosa voglio realizzare il mio zapworks, se con designer, se con studio o con uh, widgets. Um, useremo widgets noi in questo uh, tutorial, quindi evidenzio widgets e vado a create zap code, ok clicco uh, su uh, um, edit e uh, vedete che mi dà già la possibilità di um, fare il download dello zap code e di scegliere anche posso scegliere anche di cambiare il colore del mio zap code choose a color mi um, da queste possibilità ma potrei anche con eh, il numero esadecimale eh, scegliere un altro colore lo scelgo questa volta verde ok apri e vado a fare il download del mio eh, zap code mi chiede se lo voglio scaricare come png o svg lo eh, faccio il download come png e lo vado a scaricare sul mio pc lo salvo E ora eh, torno alla, mie, alla mia presentazione. Posso nella pa parte dei bottoni presenti nella parte destra cambiare il tool, ossia passare ad esempio a designer. Duplicare il contenuto o archiviare lo zap code, ricordatevi che ehm, archiviarlo eh, non significa guadagnare e riguadagnare lo zap code. Il eh, vado in edit eh, zap code content e eh, mi dice. Mh, se voglio in, in, eh, lo zap code nel eh, right uh, corner e mi dice anche che dopo posso cambiare il colore del, eh, dello zap code comunque mi dà delle delle istruzioni eh, e, e mi dice che uh, posso eh, comunque eh, scegliere il, i contenuti dalla parte, eh, dal menu di eh, destra, ok, potrei anche uploadare un'immagine un centrale, upload, qui eh, vedete che eh, sono presenti le immagini che ho eh, caricato eh, precedentemente, vedete, ok, ne posso uploadare altre eh, dal mio eh, pc, ad esempio dal mio eh, computer, con uplo upload image Quindi upload, upload una nuova immagine, scelgo questa presentazione animate, apri e eh, mi, come vedete mi ha uploadato quella che sarà l'immagine centrale con accanto il eh, lo Zap Code, immagine centrale attorno alla quale ruoteranno tutti i contenuti. Ho la possibilità di aggiungere eh, poi delle immagini, delle foto album, dei video, dei sound, dei contact, il contact un calendario degli eventi e dei web link. Allora eh, aggiungo un'immagine un da eh, quelle che, eh, che ho magari disponibili. Aggiungiamo questa. Ok. Poi posso aggiungere foto eh, album, delle foto, un insieme di foto che ah, ah, poi potrò. Eh, Uh, sfogliare per esempio questa poi oh, eh, uh, questa questa ne inserisco alcune tanto per per prova questa Un'altra e così via, e poi uh, Use Selected Image, ok, e quindi ho costruito il mio foto uh, album che posso rieditare oppure uh, cancellare, poi <coughs> eh, aggiungo, uh, posso aggiungere un video da YouTube. Uh, Vimeo oppure uploadarlo, aggiungo un video da youtube, metto il come vedete l'indirizzo, incollo l'indirizzo e ab, eh, mi dice che è valido, mi dice di eh, eh, mi chiede se voglio usare questo, eh, questo video Use this video e vedete che mi ha aggiunto il video posso aggiungere altri video tanto per arricchire poi il mio lavoro ancora da YouTube incollo l'indirizzo mi dice che va bene, valido, use this video e quindi ho aggiunto un altro video, poi ah, posso aggiungere un sound e lo posso usare quelli che ho nel qui oppure uploadarli dal, dal mio pc, uso questo che l'ho già disponibile poi posso aggiungere un uh, contact È abbastanza interessante um, Aggiungere um, il contact Metto l'immagine Ok Vediamo la carica Sì il mio contatto perché poi eh, dall'applicazione eh, per mobile potranno salvare il mio contatto adesso vabbè scrivo qualche cosa sul mio contatto compilo insomma è da compilare questa scheda Laura Antichi company mettiamo edu e soprattutto insomma interessante l'indirizzo mail posso poi eh, compilare tutto quanto ehm, esempio Twitter, Facebook e così ho compilato e uh, create contact Ecco, vedete che mi ha eh, creato il mio contatto che posso editare e cancellare come il resto. Poi eh, posso eh, anche compilare un calendario degli eventi, event, eh, boh, scrivo webinar. E qui dovrei mettere l'email address. Provo a mettere l'indirizzo del webinar dei corsi Anitel. Ok, mi dice l'inizio, la, la data di inizio. Facciamo oh, 30 giugno. Ok, è la data de, di fine e poi la, mi dice di, la data di inizio e la mh, data di fine. All day, mettiamo, poi mi, mi dà la zona e, e poi il, devo mettere altre cose insomma. Eh, eh, create events aggiungi all'inizio vabbè di i mi dice eh, qui dovevo mettere qualcosa di diverso vabbè, comunque compilate con attenzione questo non sto a compilarlo adesso tutto ecco comunque ho oh, eh, compilato anche questo al calendario degli eventi perché poi con l'applicazione eh, potranno col collegarsi al calendario. Poi posso aggiungere dei web link, come vedete mi dà la possibilità di mettere un indirizzo, inserisco l'indirizzo del web link, mi dice se voglio eh, generare uno screenshot, un'immagine di riferimento oppure uploadarla, generate eh, screenshot, adesso vediamo genera l'immagine di riferimento, quindi create web link e ha creato con lo screenshot web link. Aggiungiamo un altro web link, generate a screenshot Ecco, create web link, così ho messo un altro web link, ho aggiunto, come potete vedere lo sta eh, caricando, mi dice che ho raggiunto il limite per questo zap code di elementi, vabbè in caso se non lo carica lo posso uh, cancellare poi uh, uh, posso andare a vedere con uh, uh, preview il risultato momentaneo preview mi genera quindi uno zap code momentaneo ora apro dal mio smartphone l'applicazione zappa che ho scaricato vedete la apro zappa ok e vado a leggere zap code e quindi vedete il bellissimo effetto di eh, quanto ho ottenuto con widget cioè ho ottenuto una serie di eh, applicazioni che ruotano attorno all'immagine eh, eh, centrale che uh, poi posso uh, collegarmi, ad esempio, mi collego a questo, vediamo se viene, sia sì, la uh, quindi al link esterno, e voi vedete che um, si collega al al tutorial presentare con video animati in ZOA così eh, posso procedere poi eh, per quanto riguarda il resto anche questo il video posso da youtube vediamo se si collega Ecco, Quindi, con, uh, widget, eh, noi abbiamo una serie di, uh, di contenuti che ruotano uh, attorno a, ad un codice. Okay. Ah, a proposito, volevo uh, farvi vedere anche le foto dell'album. Aspettate molto carino foto album e vedete che le, queste foto eh, album non si vedono questo anche queste eh, insomma sono eh, visibili queste qui sono sfogliabili scusate erano queste vedete che sono sfogliabili foto dell'album ed è un effetto molto, eh, molto carino molto completo ok per eh, terminare il tutto eh, vado in eh, publish e pubblico il, il mio eh, lavoro potrò ritornare eh, naturalmente a completare a quanto ho già eh, fatto e predisposto ecco è tutto eh, fatto quindi mm, mm, posso ritornare indietro e vedete che il mio tool eh, presentazioni è già eh, realizzato ed è pronto con il suo codice il codice l'ho già scaricato sul mio uh, computer oppure lo posso anche eh, con lo smartphone. Che io, io, con lo smartphone posso puntare sul codice anche se è piccolo, proprio me lo dovrebbe eh, caricare dal, eh, dal PC. Vedete? ok, ok esco da questo, volevo anche farvene vedere un altro, vediamo se funziona ancora, del che avevo fatto eh, precedentemente, quindi apro l'applicazione di nuovo Zappar, ok, Oh no voglio questo vediamo se viene questo no viene ancora le animazioni aspettate che esco ok ecco mm. vediamo se riesco a prenderlo, questo, non mi prende quello sopra, vabbè perché è molto ravvicinato ecco ora voglio riprovare, l'avevo chiuso, vediamo se riesco a farvi vedere anche questo ok questo l'avevo fatto sulla sentrixite vedete con tutti i web link perché mi interessava avere web link okay. io vi ho quindi presentato di uh, zapworks uh, widget avrei uh, potuto uh, comunque anche presentarvi il designer per la prossima puntata. Ciao